Grazie Franco, ne terrò conto, grazie, grazie Ah, che bella giornata oggi, mi sembra proprio... Un attimo Che diavolo è questo coso? Aspetta un attimo, questo... Se non... Mi... Oh no Oh no, no, no, no, no, il villaggio è malato Oh no, oh no, è pieno di legno marcio No, no, no, de de devo toglierlo, devo toglierlo Ah! Oh! Cos'è successo? No, no, no, no, no. Se lo scavo, ce n'è ancora di più. Ok, devo andare a dirlo a Strizza la pizza, sempre la soluzione lui. Strizza la pizza, strizza la pizza, dove sei finito? Proprio ora che ho bisogno di te, mannaggia te. Strizza la pizza, allora ascoltami. Ciao, prima di tutto. Fammi uscire. Ascolta, Strizza la pizza, ho un problema. Che diavolo vuoi? Beh, grazie che me l'hai chiesto. C'è il legno maledetto qui fuori, fuori, fuori, aiutami, mi devi aiutare, aiuto! Oh no, quello ci distrugge tutto il villaggio, devi farlo fuori, vieni, ti faccio vedere dove si trova l'amuleto eterno che può sconfiggerlo! Andiamo, ma... È dietro casa mia Cioè praticamente è qua il, il posto Non è che sia molto lontano Ok scendiamo allora Oh wow E eh, scusami immagino che ovviamente non funziona Strizza la pizza perché non funziona? Non pensavi che era così semplice vero? È un amuleto molto potente ricercato da moltissimi eh, Ho capito dammi la chiave devo aprire questa porta Non posso stupido Cosa hai detto? Ti do un altro pugno in faccia Devi scendere ancora se vuoi prendere la chiave dai! Ah ok, potevi dirmelo prima comunque tu e ci picchia! Ah bene, perfetto, è così tanto potente questo amuleto che non ci credo comunque che ci sono tutte queste trappole, ok dai andiamo. Oio oh, fa dannatamente male, ok perfetto andiamo così pian pianino, pian pianino perché così si può fare tutto pian pianino, ok perfetto ho sbloccato questa cosa eh, ciao Strizza la pizza Potevi dirmi di prendere l'armatura Invece di farmi morire così <ride> Prendila come una vendetta Per avermi rinchiuso in quel buco Veloce prima che il villaggio sia spacciato Accidenti Un giorno di questi Guarda io ti farò fuori In un qualche modo Vabbè aia, aia Aia Vabbè Comunque queste trappole Non mi fanno più così tanto male Ora che ho la mia armatura ho detto, vieni subito qui. Accidenti a te! Non ti permettere mai più! Dai, veloce che devo cercare di salvare il mio villaggio. Povero villaggio. È veramente difficile questo guardiano, mannaggia! Però, per fortuna che io ho la super spada. Ah, veloce! Madonna, sta proprio facendo male, comunque. Dai, muori! Non, non farmi perdere altro tempo. Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, veloce, così, così. Ok, perfetto! Vado qua e prendo direttamente la chiave. Allora, chiave, dove sei finita? Dammi. Oh, perfetto, perfetto, ok, perfetto. Um, questo è un. Una cosa che non ho capito esattamente cos'è. Forse è un cannone super potente. Adesso dirò assolutamente a Strizza la pizza di rimettere la... il coso lì, il guardiano, perché potrebbe servire se dobbiamo rimettere la chiave qui sotto. Ehi hey, strizza la pizza ho recuperato la chiave È stato molto semplice ora con la mia armatura Brutto stupido Ah ok perfetto E questo è l'amuleto eterno Ora tecnicamente con questo posso effettivamente andare a togliere tutto questo legno Veloce Oh mio dio mi sa che vuole il mio amuleto questo Lo sapevo Strizza la pizza non me l'aveva detto Però mi sa che questi qua vogliono tutti il mio amuleto Vabbè prendiamo tutto questo legno ora che è possibile Dai dai dai veloce Oh mio dio ok uh, Tu Via Via Via. Vabbè senti mi so, ho perso la pazienza con te Ok ti ho ucciso Perfetto non avrai mai il mio amuleto Mi dispiace molto ah, Veloce veloce prendi questo legno Dai dai dai dai Ok Posso prendere anche questo anche in casa mia Prima che si espanda troppo Ok Ancora Perfetto Sì Prendiamo questo Ok questo Bisogna stare attenti e non scordarsi nemmeno un pezzo Perché altrimenti potrebbe espandersi In tutto il villaggio Dunis aiuto Strizza la pizza Ma che perché sta chiamando aiuto Cosa sta succedendo Fammi oh, no. no No no no no Tolgo tutto Tolgo tutto Dunis aiuto Veloce veloce Togli questo legno sì, lo sto togliendo, non ti preoccupare, Strizza la pizza. Tutto bene, tu. Non, adesso ti tolgo anche fuori da qui. Ma poi perché sei ritornato lì dentro? Allora ti piace stare lì dentro? È tutto così comodo e bello quel buchetto. Oh, no, aspetta, cosa ho detto? Veloce, togli questa cosa! Veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto. Tutto bene, quel che finisce bene, giusto? Non c'è più nessun legno. Esatto, Dunis, hai sconfitto, hai tolto tutto il legno. Oh, perfetto. Accidenti, che bello, che bello, che bello. Ora riporta l'amuleto da dove l'hai preso e chiudi a chiave, mi raccomando. Ciao, Strizza la pizza. Ok, aspetta, metto qui. L'amuleto Ok Bene tutto bene Quel che finisce bene Cavolaccio Che bella avventura Che è stata questa